708 i partecipanti, um, alcuni sono uh, stati così entusiasti di partecipare ai laboratori che poi sono andati, come si è detto nella parola del viaggio, a partecipare anche nel laboratorio successivo, era così interessante confrontarsi sullo spazio pubblico che hanno voluto proseguire. In ciascun comune ha partecipato una media di 50 persone e come vedete 187 i rappresentanti funzionari che hanno partecipato in tutti i laboratori ed è un numero, voi sapete cosa significa spostare un funzionario di un comune, è un numero elevatissimo. Le 13 tappe, veniamo alla, a, a, cosa, a cosa è successo nel viaggio delle buone pratiche. Intanto si sono svolte in cinque mesi, tra dicembre e maggio, dicembre 2012 e maggio 2013. Ma già a marzo del 2012 eravamo partiti con una call a cui diversi comuni avevano dato adesione, alcuni per accogliere il laboratorio e svolgerlo, alcuni invece per proprio essere partecipanti. Uh, sette comuni del nord, tre del centro, uno del sud, di cui Molano Taranto, di cui si parlava prima, che è stato veramente un evento molto importante, e um, due nelle isole, per cui le due isole, tutte e due, rappresentate molto bene. Due a Venezia, l'unica un città che ha accolto due laboratori, uno all'inizio e uno alla fine. Affrontati. I temi affrontati sono stati il verde che è stato veramente il più uh, detonato uh, a Torino, Pescara, Padova, Bologna, Firenze e Venezia, con diverse destinazioni, per cui sulla gestione, sul parco, sulla uh, condivisione anche con le associazioni. una concezione formista della divisione degli interventi pensando di essere più efficienti. buona idea, vuoi mettere a disposizione risorse, no? competenze, volontà, eccetera, per una certa causa, per me e questa causa è una causa anche nostra, no? cioè che viene riconosciuta come una causa comune, come una, una, un interesse comune. Parliamo già in sei mesi, quello del 2000 famoso, il 2800 euro, quindi, bene, siamo andati a fare un progetto quindi una scelta